Non salve. Che dire? Questi due mesi di assenza sono stati dovuti a. Ho finito il quinto superiore e ho fatto gli esami di maturità, che si sono conclusi ieri. Quindi! È arrivato il momento della mia rinascita, il mio sommo ritorno, il risveglio della Fenice di Fuoco, la riemersione del Kraken, l'arrivo del Grande Capo, lo sbarco dell'Imperatore della Lega Intergalattica, la discesa del Divino Padre sulla sporca terra mortale. Perciò, da oggi ricomincio a lavorare a tempo pieno a serie animata, videogioco, gioco di carte, musica e lingua della serie, lore della serie. E anche il rinnovamento della grafica dei personaggi della serie a cui lavorerò più attivamente ehm, dopo l'uscita dell'episodio 5.3 a cui sto già lavorando. Quindi, signori, iscrivetevi al canale. Credo.